Nuovo giorno, nuova puntata con Phoenix Point. Siamo rimasti con una città da salvare, un lair da distruggere, una ricerca da finire, un po' di roba da fare. E soprattutto stiamo diventando amici del Sinedrio, cosa che è molto importante, già potremmo già costruire le loro armi laser per le nostre caccia e tante altra roba che tagliamo via perché ora c'è la sigla. Eccoci qua, quindi come siamo messi. Qua stiamo creando abbastanza... Uh, stiamo iniziando a creare un protein mutane, Molto bene. Questo vuol dire che si avvicina il momento in cui potremo costruire queste due simpatiche cose. Ad un altro, potremmo già costruire un'altra crystal crossbow. Che um, va bene per gli infiltrator. Ne abbiamo due, ma... Per ora non le usiamo tantissime. Il Rebuke. Per... Ce ne servirà un paio di questi, quindi servirà una marea di gas. Uh, il Vidar non mi... Ah, il Vidar lancia granate quello veloce. Devo fare anche qualche Higdrasilla. Vabbè. Uh, dicevamo quello. Poi non c'è la Shardgun. Eccola qua. Anche la Shargan potrebbe essere interessante. Shargan è un, una sorta di fucile da cecchino. Dai, eh, fucile a cecchino, ciao, un fucile a pompa. Quindi eh, per gli assalti richiede un bel po' di materiale, è forte, eh, ma a differenza del eh, fucile quello, quello del, del caos engine non rischia mai di rompersi. Quindi tanta, tanta, tanta, tanta roba. Eh, pensavo di avere un altro. Ah, tu intanto. Non hai ancora. Ah, eccola. Tu intanto puoi già andare in giro con una roba del genere. Eh, caro mio. Potresti far malissimo con questo. Un action point, eh? un action point 60 di danno con 40 di piercing. Che oltre ad essere molto stiloso, il piercing vuol dire che ignora l'armatura fino a 40 punti. Quindi 6, 12, 18, 24, 240 danni senza mai ricaricare, senza consumare munizioni, senza, senza fallire mai, insomma, tanta roba. E ha un raggio di 41. Se noi andiamo a confrontarlo con il nostro qua, questo è 22. Il bulldog ha un raggio di 22, questo è un raggio di 41. Quindi è tanta tanta roba, quindi rinegatamente devo metterti all'opera. Quello che mi spiace è che non ho la ricerca per andare a fare i... Gli infiltrator. Quegli infiltrator lì mi servirebbero tantissimo. Allora. Uh, intanto riprendetevi, soprattutto Alexandro Mussa. Deve riprendersi il prima possibile. Non so se mandarti a. Qua the gift, come stiamo messi? Uh, qua abbiamo un priest che ha bisogno di ripigliarsi. Un attimo. E senza priest non si va nessuna parte. Never gonna give you up. Ah, qua è passata al behemoth quindi. Purtroppo si vede che è passato un Vimov. E La tech qua. va abbiamo bisogno di un sacco di tech qua. E non ce l'abbiamo. Qua come stai messo? Medical Bay Living Quarters. Quindi tu puoi muoverti di qua. Tu sei di qua diamine speriamo di arrivare in tempo anche perché questo potremmo anche a... andarlo a prendere charlie questo è un deploy La, no la ricerca sulla Masked Manticore ho fatto un po' di uh, modifiche ai nostri team speriamo di trovarcela. allora abbiamo un cecchino un po' poco, eh. No, non è la missione per voi. Piuttosto andate a fare questo. Un altro. No, Peppa. Ecco, lo temevo. Vabbè, andiamo a salvare questo qua, va? Eh? Abbiamo prodotto un Deimos eh ah, questo team magari potrebbe aver bisogno di un di un armato con un Deimos Qualche simil cecchino vai Thief Trooper da assalto con Trooper Non possiamo fare doppia classe Potresti avere il bisogno del Deimos Tu non hai la proficiency per farlo Tu sei già un cecchino via Questo ce lo rimettiamo nella riserva Bonzio Rooster 18 Perception più 4 perfetto Max Power ha bisogno di rapid clearance. E ha un torso che è utile e non è utile, sinceramente. Hubert. Perché? che? tu bisogno di una cura si sì, ha senso che tu abbia un fucile cecchino <ride> Ho portato via tutte le armi da quelli che erano in, in riserva, perché non no, ha senso sì. avercele Viarcele qui. Adrian Simone è arrivato al massimo livello, un Biochemist. E un Heavy. Quindi potrebbe diventare anche lui un Terminator. Però adesso come adesso non abbiamo abbastanza... Dobbiamo avere più MUTAGEN, dobbiamo avere più MUTAGEN, dobbiamo avere più MUTAGEN. Anche ha qualche base che ha al, al riparo dalla mista. Abbiamo un sacco di training. Quale abbiamo una base al riparo dalla mista. Light up Link ce l'ha già. Mutation Lab 75 Tech, non ce l'abbiamo. Alfa potrebbe scaricare un cecchino. Che mussa, che non sta bene. Portarsi dietro qualcun altro. Tipo lui. perché altri cecchini di riserva non ce li abbiamo, ricordate? Abbiamo un heavy. Questo sono tutto il set da cecchino. non un cecchino con un vetro non L'idea era quella di non farsi beccare comunque. Ecco, il problema con queste cose qua è che veramente mi sento perso. Perché c'è un sacco di proposte. Per lui per il cecchino magari tutti gli attacchi con le armi sono silenti Aumentare la percezione, far stomp, Psychic Scream Com'è un jam. è un, un sale antico? Per lui va bene Qua cosa ci abbiamo? Ok. E di questo set possiamo fare il poison warm. perché il resto deve andare vicino quindi non è il caso pinch Million per evitare di essere colpito più di una volta e là allora c'è il poison worm come cecchino l'orologio ridotto di uno potrebbe essere interessante come il dash questo in realtà potremmo dargli Non so se è il caso... Questo potrebbe essere utile... Perception più 35... Eeeh, retone potrebbe essere interessante... E se qualcuno mi spara io gli rispondo. Però in teoria... Ah, tu non hai stealth, tra l'altro. indeciso per andare direttamente in un file poi gli daremo la allora adesso mi serve un fucile cecchino che costa 2 di action point per sparare e noi ce l'abbiamo però non da lui, potremmo provare a fabbricarlo ma mi sa che non ce ne abbiamo abbastanza di tec Stiamo fare un altro matto con di Ancients intanto dobbiamo fare un Fury 2 quanto costano i missili? Costano un po' eh, però. Non un Farbor ma un Oak. Quindi quello potrebbe essere interessante. Eh, chi è che era? Musa. Allora, considerato il fatto che qua c'è un aereo. Qui dentro c'è un Mutoid. It's invaders, Super Super Frog. Lunorlander, camo, quindi non c'è Qbert. Potrei sostituire l'arma di Qbert e dargliela al nuovo cecchino. E a questo punto mi brucio tutti i cose così cer cerco di averlo il cecchino più figo che ci sia. E magari negatamante per ora va bene <ride> così. Mmm. anche questo sniper militoid questo ti dà un accuracy più 2 non molto più accurato ma intanto sicuramente più stealth questo dà un accuracy di più 3 però se faccio così ho uno stealth di più 40 e quindi lo rende un bello sniper molto poco visibile poi il magenta lo rende ancora meno visibile agli alieni perché sappiamo che il magenta è il colore venuto dallo spazio e quindi dicevamo andiamo a prendere il cubert cubert per ora mi cedi il fucile da cecchino quello lì da un altro un byra un hyper abbiamo questo tre un'arma paralizzante perché il fucile per ora questo fa 90, questo fa 100. Quindi non no, no, è uguale. E per ora va bene così, quindi Stream Focus. Avete un Fire ma Ora che ci penso, ti ho dato tutte le abilità che non richiedono un will point. Quindi che abilità che richiedono Will Point sono queste qua. Q-Bomb e Launch Poison Worm. <hì estoy requibey> <BLACK cage> <laughs> abbiamo bisogno di un sacco di Mutagen. Ho oh, veramente un sacco di Mutagen. Dicevamo. Musa. Se ne torna un attimo in panchina. Se ne torna un attimo in panchina a ripigliarti. E mandiamo su un altro, un altro mutoid, che sarà lo sniper mutoid. a darti la Tormentor e al posto dell'arma paralizzante la Subjector, Per mettertela qui dentro così se ci viene in mente di qual o modificare qualcosa Bene. Tu vai su? Voi potete già pensare di andare a prendere l'air. E vai. Abbiamo dilapidato tutto il nostro patrimonio di mutagen. Allora, vediamo un po'. Ok, possiamo togliere questo. Abbiamo una Chiron e abbiamo un po' di gentaglia qua. Abbiamo uno sul. Ah, è Don Zauker questo. Sta dicendo, ah, ma, ma porca miseria, che mi arriva". Vabbè, tutta la gente è separata questa volta. E tutti i piastri di qua fai un bello Psychic Scream. Eh? No, prima di tutto vediamo. Avviciniamoci giusto quel po' per finire... dentro il raggio di... Ok Scottish Non credo sia il caso Scottish di provare a sparargli, ma il caso di mettersi al riparo sicuramente lo è. Se qualcuno cerca di balzellare un balstellare quasi sopra si becca un po' di armi paralizzanti tu intanto quindi ci sono due triton qua uno ha armi virali l'altro è un hitman Ed è sinceramente quello che mi spaventa di più Andiamo a prendere questo qua. E vai a metterti di qua al riparo. Non mi ricordo se hai retro un fare o meno, non credo. Se ce l'hai, va bene. qua abbiamo un Maniac un Maniac con un Bulldog ah questo è un Thug Space Invaders Show what we can do. Mm. Non un gran colpo, eh Space Invaders c'è un po' di gentaglie che dovremmo yes. far fuori dobbiamo visuale su quel brute champion ma lo colpiamo nello scudo e allora è come non averlo preso Andiamoci in overwatch adesso avvicinano Non scendiamo una posizione di vantaggio senza motivo. Eh, penso che vada bene così. Questa è tosta. E dai, sparagli. Non ho capito perché ti stai avvicinando così tanto. È non una gran mossa. Sapevo io. E questo si ricarica adesso. Agni, quindi... Fireworm. Va bene. Uh. Eh, non una gran mossa, infatti. Adesso manca questo un altro Maniac e questo è circondato e quello è morto Ma anche questo è morto. Essendo l'unico che non ha... Armi da cecchino. Portarmelo a casa. 8, 16, 24. Non è il caso. Tu hai, però? Non hai altre armi oltre quello là? Ma tu non hai però. del <ride> mio Razzer? Vabbè, fa niente. Ce lo ammazziamo e facciamo prima. Sì. Due li abbiamo fatti secchi. Poi... Poi, poi, poi, poi, poi, chi ha armi paralizzanti? Tu hai armi paralizzanti. Tu hai un vermicello lì in mezzo alle balle. Ragazzi dovremmo fare qualcosa che non è possibile che... Non è possibile, che, ragazzi, che non riusciate a ammazzare qualcuno con un bash, eh? Allora, sta gente qua... Quanto ti costa questo 4 will point eh, possiamo farlo ancora un paio di volte e tu puoi paralizzarli possiamo catturare anche quelle lì per mandarli fuori dalle balle che è il fuori dalle balle vuol dire no eh, dov'è dov'è punto di sfiltrazione di là ah ce n'è uno qua Tu ti metti di qua? E uno impanicato. E gli altri lo saranno molto presto. Il vermicello è caduto lì sotto, quindi qua possiamo ancora cavarcela. Ah, c'è qualcosa qua in mezzo. Non un buon colpo, decisamente non un buon Here. colpo. Oh c'è ancora Space Invaders che può fare cose, tu non puoi paralizzare però, eh? E eh certo, vuoi che io abbia Sei stato previdente di armi la paralisi. E no, non ho neanche nulla che colpisca con un Sol colpo. Tu hai armi da paralisi? Non più. Va bene? Va bene? No, questi sono tre, non è uno solo, quindi non è il caso di... Questi non possono saltare. Potrei hm. fare una corsa per... Via. tu scappa e tu spostati perché qua ti fanno il culo Di metterti dove potresti metterti e qui dove ci sono i due tizi a oh, protezione dei due tizi qua on. e non hai più action point perfetto e hai fatto quel passettino là. vabbè postatevi qua Non dirmi che ho finito fuori, ma... Pah. Benissimo. E questo salto? Ha detto warm time. Bene, possiamo già iniziare con le catture iniziamo a portarci a cadere a casa un po va come siete messi voi 8 16 24 32 Zauker. Iniziamo a impanicarlo questo qua, eh? per esserci. assicurarci che questi non si. Ma fare Mine Control su uno di questi. Ok. 30 di paralisi, 16 di virus, questo non si ripiglia più. Tu intanto... questo non lo prenderai mai. Però qua c'è un bellissimo artron che non brama dalla voglia di farci il culo a strisce. Un altro non di meno Sarà un po' di meno mutagen ma Immune to panic for one turn Adesso non è più immune a niente ma oh, non c'è il valid target è quello che c'è davanti al naso up a shot. Uh, ma davvero? ok no. muoviti un po' più avanti che mi sembra che c'era un vermicello. Up a shot. E iniziamo a pensare di riportarcelo a casa. Sterminatore di vermi, è il tuo turno. Space Invaders Vai a salvare questi qua, ma C'è qualche bug Vergognoso sulla logica delle scale, eh cioè, no, no, no, no, Non è possibile Non è po francamente possibile È ridicola questa cosa Francamente ridicola Vabbè, insediamo il al prossimo turno sei paralizzato e poi ci dedichiamo a questo Vai. Giusto per essere sicuri. Eh tu prova a scappare. Hmm. Tu potresti fare da bersaglio per i vermiciattoli. Invaders, poi... Oh, potresti prendere il suo New Riser. Iniziamo a impanicarlo con la... Di quello me ne ero dimenticato, di quello me ne ero dimenticato... Non posso controllarne troppi. Eyes peeled this. Ah, e eh, non ho e eh, le ho finite. Eh, le ho finite. Bene. Anche tu non hai armi paralizzanti, eh. Là ce n'è uno paralizzato. Se riesci a ammazzarlo mi fai un bel favore. Benissimo. Eh vabbè. Andiamo così qua. Days non paralizzato. Molto bene, molto, molto bene. Ora tutta una questione di mutagen, o ce l'hai o te lo fanno. No time to lose. prossimo turno proviamo a paralizzarlo. Hmm. Quello allora si sveglia. Quello allora si sveglia. me. <laughs> non Cosa stiamo facendo? Vai Presidente, <coughs> niente, va Vida cerca di scappare, tu cerca di far fuori tutti i vermicelli che puoi, eh, un solo tile di differenza. C'è qualcuno che ti può coprire? se no bisogna far fuori <ride> non riusciamo mica a paralizzarlo questo prossimo turno lo paralizziamo Questo è il cecchino migliore che abbiamo. Eh? Oh, ma tu puoi ancora fare... Ah, ma tu puoi paralizzarlo. Ready. Hope this works. Certo che funzionerà a chi serve il più di più new rider quando te lo può fare la staffetta in questo modo oh, giusto ce lo portiamo a casa poca esperienza ma buona un, un chirone un tritone e un fireball Non abbiamo beccato ancora la location. Questo vuol dire che questo è ancora un po' scarso. Devo andare a dare manforte a questi. Soprattutto per il Scottish Head Andate a ripigliarvi che poi ci sarà da fare questo Corruption node. Ce n'è ancora uno di Corruption node lì sotto che ti attende da una vita. Eh, probabilmente è qua, quindi dovrò attivare questo. Eh, guarda che cavolo di prezzo ha. andiamo a dargli manforte, forte no? va ancora porca miseria e che sono due o vado qua la distruggo e spero che sia l'unica fonte oppure vado a difendere direttamente sperando di non subire troppi danni ora dovrà tornare a fare qualcosa prima o poi. Allora, containment. Chirone, grazie mille. Tritone, grazie mille. Fireworm, grazie anche a te. Personale. O alfa abbiamo uno sniper mutoid che ha bisogno di un po' più di... un po' più di cosa? Strength? Willpower? Mi detto che non mi serve il willpower, forse velocità a sto punto. il new riser ce l'hai tu hai armi virali tu puoi paralizzare tu non puoi paralizzare, paralizzare tu non ho idea di che cosa farti fare sinceramente prendi il mio rider al posto di questo e tu prendi questa <ride> sì. cioè io ok puoi prendere anche la proficiency con le pistole tra l'altro tu sei un assalto Allora. Lupin quarto. Così va meglio. Non è delle gambe che ti fa correre di più, no? 20 più 1, l'unica sono queste. Ok, va bene. E speriamo di cavarcela. Questo l'abbiamo fatto anche brillantemente. Comincia da qui. Andiamo. Ah, ma questo lo vediamo nella prossima puntata. Ci speravate, eh? Quanto tra la prossima puntata arriva tra pochissimo. Ciao, ne.